Oggi torniamo a parlare di inflazione tuttavia in un'ottica diversa rispetto a quella a cui ci siamo abituati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Infatti parliamo del Giappone e del fatto che lì a differenza delle altre valute che abbiamo già visto su questo canale l'inflazione non sta crescendo così tanto. Infatti parlando proprio del Giappone l'inflazione relativa al mese di gennaio è sì salita ma molto poco e meno del previsto e rimane decisamente sotto al tardo target Prefissato dalla banca centrale del Giappone, che sarebbe pari al 2%. La cosa è chiaramente anomala, in un contesto che a livello internazionale, anzi, a livello proprio mondiale, è caratterizzato da spinte inflazionistiche fortissime. Come appunto abbiamo già visto nei video che abbiamo realizzato qui sul canale, dedicati all'euro, alla sterlina, al dollaro americano e al dollaro canadese. Quindi, data la situazione, a differenza delle banche centrali relative alle valute, che citato che abbiamo già visto la bank of japan non adotterà misure restrittive ma molto probabilmente continuerà sulla strada di politiche espansive quindi con politiche monetarie accomodanti tuttavia ci sono diversi ragionamenti da fare sul giappone e sulla valuta del giappone quindi lo yen e sulle aziende giapponesi infatti si pensa che nonostante la situazione dell'inflazione il 2022 potrebbe essere ugualmente un anno positivo per le azioni giapponesi e dico ugualmente nel senso che quando non si ha inflazione spesso Ciò è sinonimo di non avere crescita economica nel senso che solitamente un'inflazione purché non sia eccessiva è sintomo di crescita economica quindi da noi per esempio ce n'è troppa e non è di fatto sintomo di crescita economica ma è dovuta ad altri motivi che se volete sapere vi invito ad andare a vedere i video che abbiamo fatto nelle scorse settimane quindi relativi alla BCE alla fed relativi anche al, alla crisi che c'è attualmente con l'ucraina e la russia eccetera eccetera ma comunque quello che voglio dire è che tendenzialmente quando c'è inflazione si ha crescita economica e quando non si ha inflazione ciò è sintomo spesso di non avere crescita economica quindi avere poca inflazione come in giappone ma parlare di avere lo stesso una crescita economica in realtà non è una cosa così scontata tuttavia ci sono delle ragioni per cui si potrebbe pensare che le azioni giapponesi potrebbero ugualmente fare bene anche se ovviamente bisogna a vedere poi le ragioni sarebbero principalmente la nuova stabilità politica che c'è nel paese grazie alle recenti elezioni quelle del 2021 che hanno dato di fatto alla luce a, a un nuovo governo nel senso che è cambiato il primo ministro e questo nuovo primo ministro ha promesso sgravi fiscali alle imprese che in virtù di questi sgravi potrebbero incrementare i salari e chiaramente aumentare i salari dovrebbe fare bene all'economia giapponese perché potrebbe aumentare i consumi con l'aumento dei consumi è facile anche che si vada a spingere poi leggermente l'inflazione che quindi essendo tutto collegato essendo tutto connesso potrebbe poi alla fine portare a una crescita proprio dell'economia quindi più salari più spesa più spesa aumenta leggermente l'inflazione più inflazione è sintomo di cosa di più salari e più spesa e di conseguenza di una situazione economica che dovrebbe andare a migliorare. Inoltre c'è anche un altro ragionamento da fare. Infatti con l'aumento dei tassi di interesse, che pare imminente in molte realtà, quindi in molte economie, o che addirittura è già avvenuto, ecco l'apprezzamento di altre valute, in virtù proprio dell'incremento dei tassi di interesse, di certe economie potrebbe rendere più appetibili le azioni giapponesi rispetto alla situazione attuale e la ragione è che l'export giapponese diventerà probabilmente se tutto continua come sembrerebbe continuare più competitivo e ottenere di conseguenza maggiori entrate dall'estero e la ragione è molto semplice nel senso che attualmente la competitività delle imprese giapponesi è ovviamente vincolata come sempre in realtà è come in tutti i paesi in realtà funziona così ecco a cosa è vincolato l'export dei paesi anche al valore della valuta che ha quel paese e se le valute estere si apprezzano è chiaro che chi non ha una valuta che si apprezza in quel momento ne avrà dei benefici quindi senza inflazione in un certo senso il Giappone sarebbe penalizzato anzi è penalizzato di fatto nell'export a fronte degli altri paesi che invece hanno un'inflazione più forte e che quindi sono avvantaggiati nell'export ma con l'aumento dei tassi di interesse tecnicamente gli altri paesi freneranno l'inflazione e di conseguenza le imprese giapponesi ne traggono necessariamente beneficio e comunque non verranno danneggiate come avrebbe potuto accadere dall'inflazione negli altri paesi tuttavia non è tutto qui, nel senso che il proble i problemi che l'economia giapponese deve affrontare non si fermano al discorso delle, della mancata inflazione e al discorso dell'import e dell'export infatti il Giappone e le sue aziende devono fare i conti anche con un altro problema che è l'invecchiamento demografico molto forte il Giappone infatti ha una bassa natalità e una popolazione sempre più anziana e ciò mette a serio rischio lo sviluppo economico perché le persone che possono lavorare quindi in età diciamo idonee a lavorare sono sempre meno e eh, sono calate notevolmente o meglio è calato notevolmente il numero di queste persone quindi dei lavoratori di fatto negli ultimi anni chiaramente questo per un'economia è un problema molto serio perché perché vengono a mancare i lavoratori e i lavoratori ovviamente servono per far crescere l'economia e avere persone troppo vecchie oltretutto non solo fa venire meno i lavoratori nel senso che non ci sono poi lavoratori ma la parte giovane deve di fatto mantenere la parte più anziana della popolazione e quindi diventa molto faticoso reggere la situazione con tante persone di cui prendersi cura e poche persone che invece sono produttive chiaramente è per questo che lo sviluppo economico è messo in serio pericolo da, da questa situazione che ovviamente non è relativa a questa situazione solo al Giappone, è relativa anche a tanti altri paesi tuttavia in Giappone è molto forte ed è più forte rispetto agli altri paesi tendenzialmente quindi è un qualcosa su cui bisogna ragionare ma c'è anche da dire che il Giappone rispetto ad altri paesi è anche molto più avanti per quanto riguarda l'automatizzazione nel senso che e tra l'altro sull'automatizzazione e su tutti questi discorsi avevamo fatto un video su questo canale circa un anno fa se non ricordo male quindi vi consiglio di andarvelo a cercare e di guardarlo perché era, era interessante. Comunque al di là di questo l'automatizzazione potrebbe essere e potrà essere una grande soluzione almeno parziale all'invecchiamento della popolazione perché Perché può incrementare la produttività e colmare la lacuna di lavoratori e il Giappone appunto come dicevo è molto avanti in questo e sicuramente dovrà continuare su questa strada perché con l'invecchiamento della popolazione quindi con una demografia che non gli è favorevole in questo senso sarà necessario fare così e questo sarà necessario anche per tutti gli altri paesi che hanno problemi analoghi quindi in conclusione cosa possiamo dire sul Giappone, sullo yen giapponese e sulle azioni giapponesi allora possiamo dire che la situazione va guardata con molta attenzione nel senso che avere un'inflazione così bassa è indice comunque di difficoltà dell'economia e è indice del fatto che le azioni potrebbero quindi non attraversare un bel periodo tuttavia le situazioni di cui vi ho parlato quindi una situazione politica più stabile e comunque una riduzione del, delle tasse di fatto sulle imprese per parlare un attimo semplice nel senso la riduzione delle tasse potrebbe aiutare comunque l'economia e i salari a venire diciamo ad alzarsi eccetera eccetera quindi il ragionamento da fare è stare attenti perché le azioni potrebbero non salire ma in virtù di quelle ragioni potrebbero comunque non attraversare un brutto periodo nel 2022 quindi potrebbero in realtà comunque salire nonostante l'inflazione e se ciò si dovesse verificare è facile che l'inflazione in realtà si alzi leggermente e che quindi dia tutto ciò dia vita a una situazione più positiva per l'economia giapponese quindi per le azioni giapponesi e quindi si potrebbero acquistare di fatto aziende giapponesi in virtù di quest'ottica però bisogna fare molta attenzione a che si verificano queste condizioni invece per quanto riguarda la valuta quindi lo yen abbiamo bassa inflazione, quindi probabilmente la banca centrale giapponese Continuerà con politiche accomodanti, politiche accomodanti che quindi non sono eh, finalizzate, diciamo, a elevare il valore della, della valuta, piuttosto di ridurre il valore della valuta. Quindi, per politiche accomodanti, di cosa parliamo? Parliamo di tassi di interesse bassi, per esempio, e soprattutto di non avere rialzi dei tassi di interesse come invece avviene nelle altre economie quindi insomma bisogna guardare alle azioni giapponesi in quell'ottica che ho appena detto e lo yen giapponese quindi nell'ottica del fatto che la bank of japan non farà politiche restrittive quindi non sarà di fatto un eh, non avrà politiche da falco di fatto con questo quindi è tutto io ti ringrazio per aver visto questo video ti invito a iscriverti al canale se eh, ti interessano questi argomenti o se ti interessa la pre section di arduino inoltre ti invito invito a seguirci anche sugli altri canali social come per esempio Instagram e ti invito anche se ti va a passare a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di business, di marketing e di sviluppo dei business. Con questo okay. quindi è tutto, ti chiedo anche un like se il video ti è piaciuto e niente ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, ciao!